Tutto il grigiole spariva da quel mandorlo in fiore era maggio. Come d'incanto era libero, dal cospetto anche il buio straniva. E una voce cantava come un fiume alla Splendeva di quel sole ma in fiore appassì su per le scale del borgo nei spiazzi le chiese, una giostra, una piumana. sapore ricordo nel riflesso di un lume, uno specchio nella memoria lo sguardo c'è nel vento il coraggio, non solo, tutto il passato era nuovo e quel che era distante Mani, tu riesci a sentire quei silenzi, e se ti affacci al domani, i sentieri di ieri non sono tanto diversi, tutto il segreto sta qui, basta non rivelarsi, camminare spedito senza mai un franco volo incollato. Anche il mistero grande vive nelle fessure lasciato i brutti di un mercato, ogni oh, profumo un ricordo che riporta un sentiero che si è già calpestato, e anche il dolore svaniva e la porta si schiuse, Il passaggio era lì e di colpo anche il cielo.